Buon pomeriggio, signore e signori, e bentrovati a questa nuova puntata di 4.20. Oggi parleremo di un tema lungamente dibattuto dalla punta di diamante dell'intelligenza mondiale, vale a dire la prestazione inconsapevole. Ma prima di tutto, sigla! Ad affrontare con noi oggi tutte le insidie che questo delicato argomento comporta, ecco in studio con noi due esperti di chiara fama. È un piacere avere con noi oggi il dottor Manfredo Montesi e il professor Rinaldo Fettieri. Prima di tutto è un onore per me essere qui con voi oggi. Il mio intervento vuole essere concreto e conciso. Qual è la prima cosa a cui pensiamo quando parliamo di prestazione? Ma, ma lo sport, naturalmente! Era... una domanda... retorica. Procediamo. Ale! In questo breve filmato abbiamo assistito a qualcosa di eccezionale, oserei dire irripetibile. Ora, guardate la prossima testimonianza e pensate a quante volte vi siete trovati nella stessa situazione. Bene, vediamola! Direi che non c'è bisogno di ulteriori commenti. Eh, sì, molto bene. Eh, dopo questo déjà vu collettivo regalatoci gentilmente dal eh, dottor Montesi, eh, direi che è arrivato il momento di un po' di pubblicità. Stanchi dei soliti giochi da tavola, filoatlantici e bolscevichi? Provate Monopolager, il gioco adatto per grandi e piccini. Ben ritrovati cari amici da casa, è il momento di trattare argomenti un po' più piccanti, sto parlando della prestazione sessuale. A questo proposito abbiamo invitato il nostro affezionato sessuologo, la parola al professor Fecchioni. Dunque, nella mia ultima pubblicazione, Il processo. Eh, tratto in maniera molto icastica, in maniera molto cruda, della sessualità dei nostri giorni, i temi sono chiaramente quelli che più si confano al genere. Ci si riferisce ovviamente al tema del nostro, al gusto per licenzioso, quello slancio squisitamente letterario che mira a stampare sul viso del lettore un sorriso sornione. Cioè, cos'è sto schifo? Io, io, io mi rifiuto veramente di mandare al De Sica una roba del genere. Cioè, veramente, non solo fa schifo, non solo è indecente, ma poi chissà in quanti altri avranno fatto il video sul sesso, davvero, è di una vanità estrema. Ma, ma, non, ma non ha nessun senso, ma poi, cioè, ma fosse il problema minore di questo video. Cioè? Ma, non lo so, è di monopoli nazista. No, no, no, Archi, ti ho già detto mille volte che la distopia nazista nella pubblicità è indispensabile. Eh, vabbè, e vabbè, cosa mi dici allora di quella stronzata del meteatro, Archi. Il punto però è un altro. Il titolo era Prestazioni inconsapevole. Però quello che noi abbiamo girato di fatto non era inconsapevole, era consapevole, cioè eravamo consapevoli nel girarlo, eh? Eh, Archi, eh, mm, quel, quello show, quel tok show fittizio, come si chiama, eh, non è la aperta. No, aperto. No, quello aperto l'abbiamo scartato. Ma no, ma dopo ce lo infiliamo, però. Vabbè, Archi eh... Vieni parliamo di questa cosa Comunque eh, ti stavo dicendo eh, Quel talk show fittizio Nel girare un talk show In cui disquisivamo dell'inconsapevolezza Eravamo consapevoli dell'inconsapevolezza Ma cosa cazzo ti sei fumato? No, no, no è Tuttavia ciò che bisogna dire Che tutti sanno del resto Stai parlando come Craxi adesso allora, Ma archi, archi, archi Attenzione eh, Non ne contesto eh, la legittimità Ne contesto eh, la la la la, la. Beh, Archi, my, distorsi, my, my, vabbè, my, vabbè, ma Beh, in il Ma è sì, ma... un bel modo per dire di far cagare, cioè... Sì, ma... Ma è eh. proprio, proprio un brutto trip, ma quindi adesso che si fa? Non lo so, una roba del genere non la possiamo mandare Cioè, ci ridirebbero in faccia, anche chissà che stronzi quelli della giuria Sì, sì, no, se mandiamo sta roba rischiamo solo delle querere Poi dopo con la, la roba nazista, cioè... Ma Archi? cioè... La trova la, la, la, la, la, la, la, la nazista sarebbe l'unica ragione vera per mandare questo coso Quindi veramente non c'entra assolutamente Vabbè ma adesso che abbiamo deciso che non lo mandiamo quindi che cosa facciamo? Non lo so Monopolager